Andare offshore, che cosa significa esattamente andare offshore? Da qualche giorno è, abbiamo pubblicato il mio primo ebook che si chiama appunto Andare offshore che eh, non è la mia prima fatica letteraria volendo utilizzare un termine assolutamente improprio perché eh, come voi sapete ho pubblicato un altro libro disponibile su Amazon che si chiama Abbandona l'Italia e salva te stesso quindi in realtà andare offshore è il secondo dei due step nel senso, um, che cosa vuol dire esattamente andare offshore? Vuol dire, nell'accezione, come dire, personale e, eh, del termine e che però è l'accezione, come dire, che cerco di divulgare poi anche tra i miei clienti, che cosa vuol dire andare offshore? Vuol dire utilizzare tutte le possibilità che oggi sono disponibili lì fuori, sia all'interno del confine italiano ma sia soprattutto al di là del confine italiano perché poi è tendenzialmente è evidente che offshore, come dire, evoca sempre l'immagine di un paradiso fiscale però offshore non è solo il paradiso fiscale, qual è la grossa differenza tra offshore e onshore? L'offshore tendenzialmente si intendono quelle giurisdizioni in cui si pagano poche o nulle tasse in cui la, um, la burocrazia è piuttosto semplice, è piuttosto semplice incorporare una una società una volta almeno era anche piuttosto semplice eh, agganciare un conto corrente bancario e, eh, e quindi lavorare tendenzialmente anche nell'anonimato perché poi le giurisdizioni offshore sono quelle che offrono due tipologie su tutti di eh, anonimato cioè l'anonimato soggettivo e l'anonimato oggettivo cioè che poi tendenzialmente servono a nascondere o la persona che si trova dietro il, la company di solito una una BC, un IBC, un International Business Company, piuttosto che invece l'attività che uh, la company mh, uh, viene utilizzata uh, for, per. E, uh, mh, opposizione, diciamo, in opposizione invece al termine di offshore si utilizza quello di onshore, incorporare una società in una giurisdizione onshore tendenzialmente significa utilizzare una giurisdizione appartenente ad uno dei paesi Ocse, eh, quindi l'Organizzazione per lo sviluppo economico internazionale, quindi tendenzialmente eh, i più famosi, evidentemente i paesi del G7, tra cui Italia compresa, in cui c'è un alto tasso di, buroc di burocratizzazione, un alto tasso di eh, fiscalità, di imposizione fiscale e che però ehm, chiaramente non hanno nessun collaterale in termini di eh, danni reputazionali e in cui le cose diciamo, che si fanno, tra virgolette, perché poi è tutto da vedere su determinate tipologie di business alla luce del sole comunque la grossa contrapposizione tra onshore e offshore è, quella, è esattamente quella che, che vi ho detto quindi eh, quando io invece parlo di andare offshore intendo non per forza costituire una società in una uh, giurisdizione diciamo off limits, uh, un tax haven, un paradiso fiscale per intenderci ma sfruttare tutte quelle che sono le tecnologie le possibilità che oggi Uh, la globalizzazione e la digitalizzazione danno agli imprenditori del web infatti se mi stai ascoltando uh, è al 99%, no, 99 dei casi è possibile che tu sia interessato e abbia già smanettato sul web alla ricerca di temi come partnership uh, della URLC, UKLP piuttosto che conti correnti offshore, Georgia, Moldavia, CRS, chi partecipa allo scambio di informazioni, chi non partecipa allo scambio di informazioni, come è possibile strutturare un gruppo aziendale piuttosto che ristrutturare un, un, un, un, un gruppo già esistente, eh, holding in Belize, subholding Panamensi, eh, BVI, Cayman Island, trust internazionali, isole di Mani, isole di Cayman, eh, gaming online e chi più ne ha più ne metta. Purtroppo, comunque, anche per la demonizzazione mediatica che è stata fatta nel corso degli ultimi 50 anni, immediatamente quando si parla di questi argomenti eh, si parla di scandalo, si parla di eh, evasione fiscale, se non di elusione nella migliore delle ipotesi. In realtà esistono innumerevoli metodi, tra l'altro applicati dalle più grossi, dai più grossi gruppi internazionali di tutto il mondo, in cui. Queste o parte di, eh, di queste cose che vi ho nominato diventano perfettamente legali, perfettamente lecite. Perlomeno in un determinato arco di tempo. Per esempio, vi faccio l'esempio del Dagol Irish, del, del Dutch Sandwich, sono diversi nomi per chiamarlo. Utilizzato dalla, dalla Apple. Fino al momento in cui la Commissione europea non è intervenuta dicendo che non andava bene, quella struttura è stata uh, mantenuta in piedi per dieci anni, nessuno si è lamentato di niente e che fosse al limite dell'elusione fiscale è tutto ancora da dimostrare, c'è stata una denuncia per aiuti di Stato da parte della Commissione europea, ma uh, come dire, che ha spinto i paesi poi a cambiare le le, i paesi in cui insistevano le società del gruppo Apple a, a cambiare la normativa interna, però come dire, fino al momento in cui è sorta la problematica che poi è nata eh, per un problema più che altro deontologico, perché la problematica è nata tutta da, dal pagare le giuste tasse, per cui legalmente quelli erano strumenti assolutamente accettati, tra l'altro utilizzati da molti gruppi eh, del, delle big fortune, non soltanto dal... Dalla Apple, quindi come dire, la normativa cambia, la normativa si adegua a quello che era legale prima, non lo è più legale, poi non è neanche il termine giusto, diciamo quello che si poteva utilizzare in determinate accezioni prima, perché se non fosse legale non esisterebbe più, invece continua a esistere no? evidentemente. Cioè, è ancora possibile aprire una partnership, è ancora possibile incorporare società in Olanda piuttosto che. Che in irlanda cambiano le modalità cambiano anche le tematiche di uh, le, le possibilità di accertamento da parte del, delle diverse amministrazioni finanziarie quindi andare offshore vuol dire conoscere esattamente quali sono gli strumenti che sono là fuori conoscere esattamente quali sono le giurisdizioni che possono essere utilizzate e quali possono fare bene a chi sia in termini di persona, quindi eh, qualità della vita che si sta cercando, sia in termini di business, quindi tipologia di business, affiliate marketing, network marketing, Amazon FBA, ehm, intermediazioni, piattaforme, digital products, consulenze, servizi, dropshipping, a ciascuno il suo, non esiste un unico e solo business eh, o struttura fiscale di riferimento che vada bene per tutti quanti. Quindi, andare offshore in definitiva significa andare alla ricerca di un mondo migliore che permetta sia di abbattere l'imposizione fiscale sia di ridurre la burocrazia e anche le problematiche contabili che certe volte sono assolutamente insopportabili nella gestione soprattutto di un piccolo business al di là del tempo ma i soldi che ci fanno spendere sono davvero ridicoli in determinate giurisdizioni quindi andare offshore è la chiave verso eh, come dire una, una vita economica e personale migliore ma chiaramente deve essere fatto con cognizione di causa quindi non possiamo affidarci ai ragazzini che non conoscono, non sanno nulla del diritto tributario non possiamo affidarci ai consulenti che fingono di sapere tutto ma che in realtà poi ti danno un'unica soluzione per ogni caso dobbiamo affidarci chiaramente a persone estremamente competenti che abbiano una visione a 365 gradi della situazione e che sappiano consigliarvi per il meglio senza tirare acqua al proprio mulino perché è chiaro che se io ho lo studio a Dubai piuttosto che ho lo studio a Londra tenderò a vendervi una struttura di Dubai piuttosto che una struttura di Londra se invece come sottoscritto non avete una base fissa permanente in nessuna parte del mondo avete la eh, giusta deontologia per approcciare la problematica del cliente nella maniera più opportuna e cioè di dare quelle che sono tutto il ventaglio di soluzioni al cliente e non un una e una sola, ok? quindi questo è, significa per me andare offshore. shore, se ehm, siete interessati ad approfondire il tema come del resto siete, se mi avete ascoltato per tutti gli 8 minuti del video trovate sul mio sito soluzione.it e al link qui sotto l'ebook eh, appena di, eh, di nuovissima pubblicazione, io vi saluto e ci vediamo alla prossima.